Benissimo, ci siamo, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, Bene. ciao sì, anche qua. Sì, davvero, Avete finito di salutarvi, siete in due, scusa, vi siete salutati 40 buona, volte, ma mamma mia di, di Poi una volta possiamo programma. stare insieme, che bello, siamo sempre soli eh. Poi eh. la tua sì. età femminile, poi scusa, due cotante e pezze di, pezze, pezze. Ma pezze di figliola, dove le trovi? Sì. Eh. Tutto da grazie. sola avete fatto, tutto da tutto sola, tutto sola da sole. grazie, tutto da sola, è eh, certo tutto da sola, anche perché stasera Caterina abbiamo un sacco di ospiti, come un sempre. sacco di comici e naturalmente miliardi, miliardi, miliardi, trilioni di, di risate che vi aspettano, Co, sei come Biscardi, vabbè, partiamo Biscardi. la sigla va, sigla, la sigla Guardate ho fatto. Mm. Venga, ma come mm, io sono qui mi sto davanti cammini in fazzarda a correre perché da così fai eh eh eh eh eh Rossi Rockero che fa così. Tanto sei cretino, quanto sei Devo cercare l'amore. Mm. Ma l'amore arriva quando sei pronto macchina io venivo dare e c'è il allora no, l'ho allora detto prima io perché sono arrivato prima io qui Adò... eh, c'è l'orario d'ufficio tutti i giorni dalle 10 alle 10.5 se volti davanti vedrai me oh. faccia così con la testa stando zitto vuol dire far così stare zitto che potrà dire si si si guarda Guarda altri indiani, tutti qua. Apri la porta, c'è il bobo vestito a presto. Ma cosa fai, il Guarda, è una fantasia di mamma. No, no, una... no, no, no, no, gelato, gelato. gelato. No. Tra puntata scoppiettante di Comici 37 wow, ormai è vestito, estate eh? siamo in pieno. No, estate dico wow la signora è il rosso sì la signora Accidenti. è il rosso stasera abbiamo usato anche perché il rosso caro eh. Andrea come tu ben sai è uno dei colori più estivi no? è uno dei colori dell'estate la stagione questo, più questo bella dell'anno eh? questo, questo del rosso estivo che te l'ha detto sa, è una cosa ah, so voci di corridoio eh, voci, voci di popolo io pensavo in lilla, il lilla vox popoli vox Day, caro Muzzi non sapere. etrusco no. ehm, poi non riesco a il latino, ah, latino certo. comunque lasciamo stare. Sì. Presentiamo il prossimo ospite. Sai Anzi, da dove viene quest'uomo? A proposito di estate, sai sì? da dove viene quest'uomo? No, da dove viene? Da un monte, un monte toscano. Monte Argentario? Ma hai sbagliato! <ride> <ride> monte amiata, tesoro! Monte amiata! Vabbè, ma pensavo, estate, certo. Argentario, eh, certo. eh. anche beh, Estate cioè, amiata è uguale. Sì, è vero, però sai, io la coraggio. Comunque facciamo subito entrare Daniele Maggini. Eccolo qua, grazie. Ah, no, gra gra caro grazie. Daniele, illustraci appunto le bellezze di quest'estate per Milano. Benissimo, te. grazie infinite. No, no, è eh, l'estate, ormai l'estate alle porte e mi piace, mi piace perché eh, si va al mare, eh, si va in spiaggia per rilassarsi, è una cosa, è una cosa meravigliosa. Allora che cosa succede? Eh, la, la mia, la mia, mia moglie, mia moglie quando, quando andiamo al mare mi dà sempre un compitino la mattina, andarli a comprare il giornale, sì perché ci alziamo verso le 6 perché bisogna prendere il primo, il primo solo e ci alziamo alle 6 per andare a prendere il giornale. Cosa mi fa comprare Donna Moderna? Ora no, io dico ma perché me lo fai comprare che poi è un giornale che io vado a spulciare dentro perché è un... un una... ecco ci sono anche delle pubblicità tipo La diarrea ti sorprende? Sorprendila con i modium? No cara, se la diarrea ti sorprende te la sei fatta addosso, quindi non è che puoi dire... La cosa più bella però che trovi in questi, in questi giornali qui sono gli inserti che d'estate svariano tra ciabatte e tutto quanto, solamente che ad agosto 2008 c'erano in questi inserti qui. Simpaticissimi e coloratissimi boxer per il tuo partner. Simpaticissimi e coloratissimi. Ma cosa sono, cioè di che cosa? A parte sembra la reclame di pompe funebri, tutti neri, poi sono di cemento presso fuso, pesano 840 kg. Perché noi donne, signore, bisogna che vi faccio capire, noi, do, noi uomini, eh, signore, abbiamo un qualcosa che dentro ai boxster ci sta scomodo. Non torna più di tanto perché Perché non si rincontrano, piccinine. Una di qua, una di là, Tuntu, non si vanno a rincontrare, fanno un male pazzesco, tremendo. Avete mai visto... Quando, quando quegli uomini camminano in, sul bagnasciuga e fanno ah, ah, ah, ah, mica penserete che è la sabbia che scotta è questo movimento che mi dà noi quando, quando cammini, riva la spiaggia sembra di avere il giochino con due palline sai il clic-clap se cammini in tazzarda a correre perché da così fai eh, eh, eh, eh, eh. poi la cosa più bella è che se te, scusate, se te provate ad entrare voi donne con, queste, con, questi, con questi boxer prova a entrarci è matematico che come entri in acqua, matematico che... Cominciano a gonfiarsi... Sembri seduto su una boa, 8 bar di pressione, uno all'argentario ha, ha, ha urtato un riccio di mare e l'hanno ritrovato sulla sila. Eh, dice, ecco, allora te che fai uomo intelligente? Ci sono due cose. O aspetti fino alle 6 giù che sembri vicino a una boa, adesso rientro eh amore! Oppure uomo intelligente... Le schiacci! Provocando dei rumori anomali e delle bolle anomale sull'acqua, infatti una volta c'avevo una signora accanto che mi ha detto: Mmm, ti vergogna maleducato! Io rosso di vergogna volevo rientrare verso la spiaggia, ma provate voi donne a rientrare verso la spiaggia se ci riuscite. Perché io vorrei conoscere quell'ingegnere che ha prodotto, progettato e ha applicato ai boxer la retina. Ma che cavolo ce l'hai messa a la stessa rete della pesca dei tonni! A Te non ti rendi conto eh, che quando noi riusciamo dall'acqua ci tiriamo via di tutto, sasse, conchiglie, calamari, scampi, gamberetti, non c'hai un costume, c'hai un'insalata di mare, c'hai! Ora allora ti vuoi ritornare lì da tua moglie che ti aspetta perché si è addormentata lì al sole e vorresti dirgli solo una cosa? Amore, tesoro, tesoro, ma va a quel paese, va a te e donna moderna. Grazie. Consigliamo con i prossimi ospiti, sempre da Firenze, i gemelli, gemelli sia mesi... Non è il mio lavoro questo, non, ah, non è, è il, il mio lavoro. Vieni don... signorina, signorina, non è il mio lavoro. Non signor... è il lav... Signorina, signorina, signorina buona, eh, fermalo su. Stia buona, buona, buona Buona, buona. Buona, signorina. Buona, signorina. Bebbi. Allora, sì, eh, cioè, ci, cioè, cioè ascoltami. sì. No, vedi, vedi cosa succede in televisione? Se te parli sopra lei, la cavalli, non la cavallare. Esatto. Accavalliamola! Ma accavali! Accavalli. Ci può cavali. Senti, accavalli. mi lascio. Eh? Signorina, ma lui non la cavalla, mi c'è cioè, il senso. Me... Cioè, cosa non è il mio lavoro? Allora, questo deve essere il nostro mestiere su Non è il mio mestiere. E qual è il tuo Io mestiere? Io ce l'ho un mestiere! Qual è il tuo mestiere? Io di mestiere fai sotto lo.. il sottopozzolatore. Sotto la. E? sotto la. Eh? I sotto l'occoolatore sotto pozzolatori Sotto lo, mo... moccolato... sottopocciolato... sì, sotto, lo... So... Sotto... Sotto... sotto Io. Sci arrivo lì, lo no. scommetto, sì. e mi sotto lozzolo. Sotto sotto, lo... sotto. sotto polso. Poi sotto lozzolo? Vuoi sott'acqua e me lo mostro. Dancer, ah, ma che sott'acqua sotto l'acqua? Fai il sommozzatore, fai... Che... Dallo scrivo! fai il sommozzatore. Lo... Dallo scrivo! No, Dalo anzi, una una, allora, una curiosità. Sì, allora, sì. quando voi vi vestite tutti da sommozzatori, no? C'è quello sì, la... che sotto lo, si sommozza. C'è le bombole, no? C'è le sì, fini sì, sì. giù, gli occhiali. E poi vi buttate giù sott'acqua e quando andate giù, ecco... Sì. Cosa dite quando andate giù? Cosa si dice? Si dice... Che semplice. Ma tu magari se sei sottomozzo, Ma scusa, se... ma un mestiere più facile, l'hai fatto invece. No, di... cioè io. C'ho cioè proprio ora. Dici, sono, dici, ce l'ho. Ora cioè, proprio ho cioè lo studio. Che studio hai? Ho cioè lo studio di. Ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci si ci fil psicologia, la tuzia la crisi. Zio, zio, zio, zio, sì, Ma che tazzia, zio? Allora... Lo, cio, cio pillo, lo zio zio io ci pillo, io ci pillo. Tu ci pilci fillo. Io ci pillo proprio su questo studio arrivano si fanno ci pillano e ci psio al Aspetta un secondo, non, non è che per causa mio... lo psicoterapeuta fai che lo scriva. Ma che lo scriva? Tu cio sei cio che lo scriva? Psicoterapeuta Ma non ti riesci neanche a dirlo? Cio, scu... eh, certo. Allora, togliamo una curiosità cio, Allora, quando viene una persona cio. A parte chi ci viene da te non si sa Ma Guarda, c'ho pieno, pieno Ma, ma chi sì. viene da te? Ma chi? Ma la tua sorella E' da te? Tre giorni ma fa si, cio, cio, pillola, tu si, si, pillola Ma cio. cosa ci pillite? Arriva ma adesso cio... proprio c'è l'abbonamento dello psicooterapeuta Ma scusa, eh, ma quando lui si siede sul lettino e te lo devi psicoanalizzare cos... Cosa gli dici? Cosa? E Oh. Sai, sì. che, che to per me, ti ho si per bene e ti ricipillo. Come sarebbe a te quella tu suella? Allora io sono riconosciuto. Allora io sono riconosciendo. Te te tu sei il mio giardiniere tu sei te. Allora, di mettere le piante lì, cosa c'è lì? Cosa c'è li? li, Che c'è? Allora, allora, il lauro, il lauro, il lauro. Il lauro non c'è, è andato via. Allora, allora, e, cioè, allora, allora, io ti ho detto io, cosa ci fa il cane in mezzo all'orto? Cosa ci fa il cane in mezzo all'orto? Tu, tu me l'hai detto sei? Sì. Cosa? Io ti ho detto di mettere un baobab. Ma oh, fa baobab tutta la notte, baobab, baobab c'è tutta la gente arrabbiata che fra d'altro però mi fa anche comodo. Allora, Perché allora. Perché un fa andare, lo sai che fa? Un fa andare amici. In dove? Su Cesce Allora, Succes allora, sentimi, sentimi Senti, do sì. Dov'è il caco? Dov'è il caco? Do Dov'è do il caco? Dov'è il caco? Dov'è il caco? Dov'è il caco? Il caco. Il caco. Io, dove io, io di solito, io di sì. solito il caco lì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 La dignità di un artista. Allora, la dignità di un artista sta nel suo dovere. Sta nel suo dovere... di tenere vivo il senso. di, di vivo senso il senso. di meraviglia. di meraviglia del mondo. Del mondo esatto, sì. Come e dice... questo l'ha detto il famoso noto Chesterton. Chesterton, che giustamente conoscete. E ora a questo punto passiamo al nostro prossimo personaggio, Al Valenti, che presenterà Filù. Su su su su su su su su su su su su su tanto. Siamo su su Frasche foglie, frasche foglie, frasche foglie, frasche foglie, frasche foglie, frasche foglie, frasche foglie, frasche foglie, frasche Fresche foglie, fresche foglie, fresche. fush, fres, fus, fush. Dall'amo, si può so sull'albero, <inmwagen> si fa, freschi. Aspetta, mettiamoci qui, abbassa sedi! Ah, gli mi ha fatto male, ma co! Ma si può sapere che è tutto sto casino, eh, sotto all'albero mio? E l'albero tuo? Sono giovani solo! Amore, ma perché non ce ne diamo fuori? eh? Sì. Ricciolini, riccioloni, qui mi piace di più, amore è molto più bello! Pum, pe, Lai Sì, amore mio! Adesso facciamo tutte le cose proibite io e te qui, sotto l'albero. pu. Sì, amore! Allora, adesso ti. Guardoni! Ci va su! So, Ua! Oh! Ua! Oh! Oh! Oh! Oh! Signore e signori, ci dobbiamo fermare un attimino per una piccola pausa pubblicitaria, ma restate con noi qui su Rete37.